Thank you.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 in questa casa sì oh mio dio continua a indicarmi Ale non so cosa facciamo io non ho capito no non continua so. tu ormai abbiamo deciso così al massimo poi dopo la faccio io ascolta allora adesso facciamo questa prova di comunicazione solo con me dopodiché magari Parlerai con Teresa. Ok? Sì. Ok, ascolta. Vogliamo sapere il tuo nome. Con chi stiamo parlando? F. E. L I C E Felice. Felice Ma Felice è il suo nome o Felice è come stato d'animo? Sì Eh ma se gli dici due domande... Eh chiediglielo tu Ascolta Felice è il tuo nome? Sì No Come si no? Eh, eh. Ti chiami Felice? È andato sul nero mi sembra Ma è troppo veloce Guarda che impersonanza No, sì eh. No, sì La cosa impressionante è che è iniziato piano piano mm? E adesso sta facendo Lo sento proprio che è Allora Posso chiamarti felice? Sì, è andato su sì. Sta Ancora indicando me Ale? Sì? Eh, eh. Felice parla con me Mamma mia Che c'è? Cos'hai Ale? Non stai bene? No, un, po', un po' strano sì Per me è un po' l'agitazione la, sai non è che magari anche se hai occhi chiusi e quindi ti... Si può essere. Mi è andato sul si sì, eh. Hai chiesto qualcosa con la mente? Si. Cos'hai chiesto? Sei da tanto che è dentro questa casa. Si. Mm. Cosa posso chiedergli? Eh, chiedili... iniziamo con, le, parole, con le, le, le domande più semplici quanti anni ha? felice quanti anni hai? 5 9 59 Felice eh, abitavi in questa casa? Non si capisce se è andato sul noppolo, no, è andato sul nero. Nero. Oh. cos'è? Gira. Non è su niente. È sulla, è sulla scritta dove dice usare con cautela. Minchia. Sta continuando a ripassarla. Ancora. Portal, tu supernatural real. Teresa, sta facendo quel cazzo che vuoi, non riesco a avere. non so se sia colpa mia, che non riesco a avere il controllo. Cosa devo fare in questi casi? Cerca di prenderlo il controllo. Felice, fermati un attimo, voglio che parli con me, rispondi alle mie domande. Sì. Sei morto in questa casa? No. Sei morto? No Cioè sto parlando con una persona viva? Sì No Cosa vuol dire? Dove ti trovi? D I L A di là di là sei nell'inferno? No. Sei un angelo del paradiso? No. Non capiamo. Di là dove felice? S. T E L. L L E stelle Cosa vuol dire? Sì. Stelle. Sì, ma risponde a te, Sì Stelle Sei In cielo? Sei in cielo? No Sì Oh mio Dio Sei un'anima perduta? No Stelle. Felice, perché ti trovi sulle stelle? R A P I T ho oh. rapito. Oh mio Dio, aspetta. Cosa ti è venuto in mente? Prima tu? Ha fatto anch'io questo pensiero? Sì. Ha detto sì? Sì. Felice, scusa, ma... Abbiamo capito bene? Sei stato rapito dagli alieni? Sì E sei vivo? Sì Ma No Sì no Sei in un'altra dimensione? Sì Ha eh, ripreso a puntarmi Perché? Non lo so Quando è che sei stato rapito? Uno, nove, cinque, sei, 1956. Sì. 1956. C'è qualche fonte nel 1956 di rapimenti alieni? Non ne ho la più pallida idea. Provo a guardare col cellulare aspettate che prendo il cellulare un attimo è solo che io non posso continuo a girare vado a prendere il cellulare ma dove vai a prendere il cellulare? Eh di là dai muoviti come posso cercarlo Ale? Scrivi rapimenti alieni data data? Mm -hmm. Data 1956 anno ah, mio sì. nel 1956 Roswell quando è successo? nel 1947 giusto? Mm, sinceramente non mi ricordo si sì, negli Stati Uniti d'America il 2 luglio 1947 nel 1956 non riesco a trovare nulla eh ma ascolta Mm, ipotizziamo che questa persona sia a un certo punto sparito mm -hmm. magari è sparito, sì. la gente ha dato per disperso mm -hmm. e non sanno che... Cioè, a meno che non sia stato un ragionamento alieno con tanto di luci, astronavi e varie che la gente ha visto potrebbe essere anche il fatto che nessuno lo sa dovresti trovare Felice sparito nel 1956 magari per vedere se c'è qualcuno che è sparito in quell'anno lì che si chiamava Felice proviamo allora Felice? Sai il suo nome? Sparito nel 1956. Vediamo. Mi parla di rivoluzione ungherese del 1956. Poi uno storico scudetto vinto nel 1956 da un Felice Vierno. Però di gente scomparse e Felice Manganiello, è scomparso nel nulla, ha trovato... aiutateci a ritrovarlo. Vediamo. Felice Montalegro della Repubblica Assistenza è allontanato da casa, c'è solo un vediamo, vediamo Ah, magari è recente, se dice aiutateci a ritrovarlo so. sembra essere sparito nel nulla, ormai da questa mattina, ad ora non siano più notizie vediamo se c'è qualche accenno, qualche data uh... no, comunque l'articolo è del 2017 quindi In non penso, niente. no, infatti anni 30, felice, no? cercare le persone sparite nel 56 magari non si chiama felice